ma no, fatto, fatto bene lo cioè, caso, allora no. tu adesso vai sulla flight come che cos'è? no no, non no, ti non fai niente facciamo solo per vedere l'extend down sì. no. e mette, scaccia Mi la, è anche la verde e dove arrivare? arrival e va giù, mette il non sì, sì, no start, no, start. Eh, no via insert e così ci abbiamo extended capito? Quando gli andiamo downwind vediamo, non dobbiamo andare più e chiudiamo qua, magari capito? Sono magari 10.000, 9.000, capito? Va bene. Ok. Dai, non no, fly senza? Dimmi tutto quanto ho no, Che cazzo, lo fai tu, tu, io lo so. Senza fly direct? Allora è meglio. Volevo avere il fly perché ti aiuto. Un po' d'aiuto aiuto sì, allora sì, qui, vai, ecco. Ecco, siamo... fai tu la mettiamo. Vai, vai, vai. Vai, sempre di ecco Vai, Meno male che non serva a me, perché lui è meno... Meno lui perfetto! male, ragionare di lui! Nel pelote anche lui! Com'è no. l'operativo nostro? Fly Italy 1-9 E dove è che c'è il mic? Mi parla direttamente? Eh, qua, sulla joystick? No! Joystick sì. sotto! Dove sei? Così per parlare! Radio check! Come si chiama Italy? No, Fly Italy 19. No, <ride> facciamo le comunicazioni noi dai! Andiamo allora! Andiamolo. Tu non, puoi qua, tu, tu non puoi girare qua sulla terra perché non, tua non va capito okay. infatti sarebbe stato proprio bello farlo per quello con Riccardo ma capisci esattamente eh. senti come va la veneriera se sì, vai bravo mette 4K qua bello non so che fare questa 4K poi devi spostare siccome questo è come più o meno 3.30 è sì, uguale per fare il software, questa è un'attività con A330. Così si può fare tipo da Milano a New York? <susurra> posso, Bello. magari Chicago quando c'è Bello. c'era quando c'è come, come si chiama lui italiano che volava da Colombia con tipo 2.000 kg di cocaina Non ti ricordo? No, non, non c'era Che tu hai registrato tu, <ride> no, no, non ce lo conoscevo, non ho mai sentito questo <ride> Mi ricordo chi era quello che è arrivato insieme a te, che stava la Pegasus Vabbè, non bisogna parlare Non richiesta, no, non è non richiesta Ok, Andiamo Facciamo rolling? quando io sono la pista ti faccio io ok? no, è la che faccio io ah ok allora frega allora io ti faccio linea, poi vai tu ok? questa qua vai due step e poi va bene va bene così però l'integro per Yes. traste Ma no flex la pista è lunga 3000. 3.000 Ok io sono pronto, vai Mettete il 40% prima ne uno Vai 40% Basta, basta Poi vai, vai Uno e due step Vai, clic Vai, clic, okay, clic ancora Guarda, no, così preso Guarda avanti e tu e tu eh tu e Nox, we won, rotate. Vai, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira. tira. Vai, so, 12 gradi, vai, vai su, so, vai, tira, tira. tira. Allora, bravo, questo è Ok. va giù un pochino se non sta le anzi, vado giù, va giù, vado giù, sensibilità giù, vado giù, vado giù, vado giù, vado giù, vado giù, Lascia giù, vado giù, vado giù, vado giù, vado flight vado giù, giusto? giù, vado giù, vado giù, vado giù, vado giù, vado giù, vado giù, vado giù, vado giù, vado giù, vado flight vado ok? non si cabrare perché questo qui è una Citroën. Oh, mille piedi? è la si più, 30 anni si faccia molto. quanto è bello il a Reggio? tu sei con fra 30? grande, va bene, fa sape. è veramente troppo facile. È, è facile, Avete i freni molto caldi Thomas, apri un po' prima quando scendi Grazie Fabio Perché rischia che esplode Bene Se lo lasci sulla wheel page te lo monitoro io Sì, sì, è lì Bravissimo. 5 10 Perfetto Adesso andiamo Downwind guarda sì. la pista qua, capito? si, sì, si, sì, vedo, vedo tu con queste capisci benissimo perché <ride> no, beh, la radiovista sì, che <ride> vivono su questa vita eh. vedo, vedo se vedo la pista ma ancora è presso Ma no, perché questa grafica, capito? quanto manteniamo? 3000? si, sì, 3000, ok sottovento a 3000? si sì. quanto facciamo? dove arriviamo finale? 5 miglia? no, più, più, più 8 o 9 ah -9. No, ok guarda la director si, sì, si, sì, ho visto e eh, non c'ho la sensibilità sulla, sul joystick? no ma vai da ti guarda che ve lo colottini bene l'unica cosa cabra di meno proprio perché... ...e seguendo le barre sto seguendo le barre sto seguendo le basta si fa perché c'è quando montagna si cioè. Sì, o, no. o fai segno di Calchia, Thomas non ti preoccupare... no no no 6000 no siamo più stretti sopra dai con la minima è 6 000, Sai Riccardo, che te fa eh. eh, magari, un'altra vita. No, controllore è meglio, cazzo. Questa è solo una conna che guarda. Hai visto questo steady che bella? Sì, ti fiai? C'è tutto quello. Questa è solo per scelare. Attenzione, guarda il flat director. Allora, c'è un po' foschia, però siamo sul mare, andiamo a 2.000, ok? E cominciamo a ridurre la velocità, ok? Così mettiamo le flaps, capito? Yes. Si, mette la Viref qua più o meno, 140, 136, così, capito? Right. Allora, questa, e poi faccio così, chiudo deve essere idolo, poi non si muove. Non va. E poi lui, va Vado solo. Tu fai direttore se non si so vuole fare il facile è facile facciamo un minuto così a sinistra e a pochettina lvrs lars il director far, yeah. <makes noise> LBRS, Ok, così chiudiamo, sei pronto? Vai, inizio virata? Adesso, sì, meno 30 90 più o meno, 30 gradi. Bella eh. virata sul mare, quanto vediamo in finale? 1.05 Noi prendiamo il glider a 2000, va bene, ah ok. Fim, metto con le flaps? si, sì. 1 plus 2 plus, bene così, approcci il 2000 12000, benissimo, allora io metto la, la, approcci, oh. ah, ok, Sente. adesso vuole fare un volo, o 16 anni con un oh, armo arma stessa, mm. ok grande, guarda okay. Frate che adesso, vai a sinistra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 38. Bassa! Ci sono Peso, vi do a sì, qua. 210 nodi, 5 miglia Si sì, lo so, però questa è questa. È. Adesso la classica capture. Save sì, flat director. Andranno i notti ad inside. C'è la lì adesso Siamo già sul localizing light e ancora non è l'aria C'è sempre C'è infatti Però c'è questo, questo è, bello, è bello così a casa 4K <ride> <quattro capo. ride> <ride> Meglio della playstation Ma c'è gente che canna questa cosa Slide live, legge, poi tu rimani, rimani su la legge Poi, poi se, vuoi, se vuoi, noi facciamo così Fai il Visto che sembrava volare, così ti fai a mano Non avevamo da fly direttamente per le stupide Sinistra, vai sinistra E vedi la pista? Mm -hmm. Se le due le uccise, le, le, le AP Visto? AP? No Vieni ancora lontano ah, sì, sì, sì, sì, si, ecco. Ecco. Vai, la metti a sinistra perché il vento è da sinistra poco infatti sì, non ho visto il brand poco, no, basta, basta, basta non usare mai pedali eh. mai mai Sulla... no, basta, troppo, troppo a sinistra troppo a sinistra, vai a destra, vai a destra vai a destra, Vai a destra, a destra, a destra, a destra 3, 20, vai a destra, a destra, a destra. quando stai corrigendo così 2, 3 sì, gradi, 2, sì. 3 sì. gradi, sì. gradi guarda cosa succede vai. 3, 20 se la prova, capito? vai a destra, vai a destra Vai giù adesso, vai giù perché glide arriva, bravissimo Dritto dritto dritto così, va bene, passa così, faccio così E guarda cosa succede, bravissimo Dritto con il mare, dritto con l'ale Leggimento a destra, paio le gradi Due 3 tre gradi a destra Guarda glide, che non vai troppo, vai su un pochino su, su, su, su, su, bravissimo Che le gli glide è su, vai su, su, su, su, su, su, su, su. stop Aspetta là, aspetta. sinistra. Guarda. Do Dove vai ancora? Vai a sinistra ancora. A sinistra, vai a sinistra. Vai, vai a sinistra. Stop. Guardiamo cosa succede. Vai giù, adesso vai giù. Giù, giù. Dai, adesso vai giù. Ma non troppo. Vai giù, vai giù. Giù, giù, giù. Giù, giù, giù, giù, giù bravissimo, così basta, non troppo, così... montagna! bello il pari! bravissimo, adesso c'è la buona, vai su un pochino, un pochino su, così basta, adesso c'è la pitch va bene più o meno Va giù sei sì, alto però per niente, va giù, va giù non me ne me credo no. medium max è solo... Eh, questa qua è solo medium max è solo il recettivo ah ok credo. Guarda avanti adesso, va giù, va giù, va giù, sinistra, sinistra, sinistra, avesso, su, cosa va giù? Al 30, al 30, al 40, al 30, giù giù giù 40, giù 40, giù 40, giù 40, al 40, No, è vero? È la prima volta? La prima volta, si! Sì. Porca miseria! Io l'ultima volta che sono atterrato c'avevo un PA-28 Che sa parlando di vent'anni fa Che ce l'hai io? Ho capito? L'hai fatto il simulatore ormai? Simulatore? No, ah. ho fatto una volta con CRJ quando era a Forlì Ah, ok Guarda, qua adesso guarda guarda, guarda, guarda. Anzi, era eh, il CRJ, sì, è il CRJ, il Canada Regional Jet. Perché in Erwan noi andava sempre sì, a, a Bruxelles, Bruxelles a, Frankfurt, a... Frankfurt, sì, sì, sì Io però. Non Dublino. E ero... dall'inizio era Dublino, è vero. Okay. L'ha fatto io mi. So Comunque io fate controllo. Cioè... controllo. No, eh. non, eh. non lo so, adesso adesso. Io posso. Non lo so, sta dicendo. Cazzo, faccio i Ok, chi facciamo il treno. Ok, facciamo il controllo facciamo tutto quello che ha fatto, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Bravo.